Beh, il senso di Loppiano Lab è evidente dal suo titolo. Quest'anno sentiamo l'urgenza di legare ancora di più l'Italia e l'Europa alla nostra riflessione, avendo molto più a cuore i giovani già presenti nelle edizioni precedenti e coniugate con le altre due parole del titolo, l'innovazione e il lavoro. Qui è la grande partita non solo economica ma anche culturale e antropologica che si gioca. Beh innanzitutto ci sono quattro promotori diversi tra loro come la cittadella internazionale di Loppiano alle porte di Firenze che ci ospita, il polo imprenditoriale Lionello Bonfanti con le sue oltre 20 aziende che sono qui presenti e le 200 collegate al polo stesso con l'istituto universitario Sofia e col gruppo editoriale Città Nuova. Quattro soggetti molto diversi ma che hanno a cuore l'orizzonte del paese e l'orizzonte dell'Europa. Qui eh, sono invitate persone che hanno una passione particolare, quella di pensare insieme, di riflettere insieme e sono persone che vengono da tutta Italia perché già nei loro territori, nelle loro città, sono attivi a costruire il bene comune della loro città. A questo appuntamento invitiamo anche esperti, docenti, imprenditori, che hanno proprio le mani in pasta per insieme capire quale speranza dare al Paese. E verso dove? Dove punta lo piano LAV? Punta a guardare il futuro con serenità, con speranza e, vista la crisi, anche con coraggio. E il coraggio viene se eh, cerchiamo insieme. Non sappiamo quale sarà il risultato del nostro cercare. Il laboratorio ha di per sé un rischio elevato anche di insuccesso, ma sappiamo che in questo nostro paese, in questa nostra Europa, così vecchia e così paurosa del domani, Cercare insieme, guardando con coraggio al futuro, è già un grande risultato. Le edizioni precedenti ci hanno fatto vedere che si ottengono risultati insperati quando ci si mette insieme con la volontà di ascoltarsi di dialogare e siamo sicuri che anche quest'anno, in un momento in cui la crisi è più acuta, ci saranno prospettive e risultati oltre le nostre aspettative.